e ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale. Io sono Mazzi. E questo è un glitch dei soldi falsi Fasiù, ragazzi, sì, è bene, sì, facile, facile, proprio easy. Che eh, se ve lamentate pure, qui, eh, veramente io non lo so. Invece, di de, den Joystick vi regalo una pistola, così ve la date, una bella pistolatina. Insomma. E nulla allora in che cosa consiste il glitch l'unico requisito di cui abbiamo bisogno è la base operativa e il cannone orbitale ragazzi guardate bene i miei soldi che tra poco diventeranno di più insomma allora eh, come sapete il glitch del cannone orbitale è stato mezzo facciato. come state vedendo questi sono i miei soldi ragazzi fate bene attenzione alla cifra che è riportata come vi dicevo, il glitch del cannone orbitale è stato pacciato con questa patch 1.46, però abbiamo già un after patch. E quindi nulla. Allora, per fare questo after patch abbiamo bisogno ovviamente della base del cannone orbitale e di alcuni completi in primis la prima cosa che dobbiamo fare è mettere un completo come state vedendo aspettare la bolita naranja o meglio il pallino arancione ragazzi e ehm, una volta che avete fatto ciò che è il pallino arancione sarà scomparso andate nel cannone orbitale selezionate un colpo andate avanti fino a che non vi scalerà i soldi una volta selezionato il colpo come vedete mi ha scalato i soldi quando siete qui l'unica cosa che dovete fare è uscire è semplicissimo ragazzi veramente come bevese in bicchiere d'acqua quindi a questo punto una volta che siete usciti come avete visto ci ha rimborsato le per 750.000 però il glitch non è finito ragazzi perché è ovvio che ce l'abbia rimborsato no? quindi andiamo nuovamente in completi senza fare il defilé, scegliete un completo qualunque uno alla cazzo quello che vi gusta di più l'importante è che compare il bollino arancione o meglio il pallino arancione quello del caricamento ragazzi oggi mi sento proprio simpatico mamma mia come una stampa le palle e vabbè niente allora una volta che compare il pallina, arancione, cazzi e mazzi riandate sul canone orbitale da qui facciamo i seri ragazzi d'ora in avanti faccio il serio quindi selezioniamo il colpo che vogliamo selezionare se siamo in privata da 500 se siamo in pubblica da 750 selezioniamo il colpo da 750 e teniamo pronto il lettore multimediale ragazzi mi raccomando fate bene attenzione a ciò che fate che poi non voglio sentir mentale quindi a questo punto sparate il colpo Aspettate il puntamento, ovviamente dovete vedere il puntamento una volta che avete sparato il colpo, vedete il puntamento, andate in lettore multimediale, tasto PS, lettore multimediale, aspettate che si avvia il lettore multimediale, state qualche secondo sul lettore multimediale, non ci dovete stare un'eternità, dovete stare qualche secondo, non so, quei 5 secondi, roba del genere, e poi uscite dal lettore multimediale, dopodiché tornate in game. Quando tornate in game, quello che vedete, vedete, non è importante, uscite immediatamente dal game, andate su impostazioni di rete e disconnettete la connessione, ragazzuoli, semplicissimo, non, mi raccomando, non fate il test di verifica di rete, perché quello era il glitch precedente ed è stato facciato, quindi attendete qui una decina di secondi poi dipende dalla vostra connessione se vi comparirà subito tutto l'ambaradam sotto o meno io con eh, dall'alto dei miei 1000 mega È vero un cazzo ragazzi ho 20 mega per puzza eh, comunque è tornata subito una volta tornati in game vi apparirà questo messaggio e lo dovete accettare prima non si accettava ora si accetta quindi ci dirà in basso a destra come state vedendo ci darà questo messaggino con la bol, eh, bollino arancione insomma no stiamo su italia 1 bollino rosso verde arancione dai con la rodellina insomma regà per capisse una volta che eh, avrà fatto il tutto ci dirà ti stai unendo a gta online se vi butterà nella storia evidentemente avrete sbagliato qualcosa e il glitch non starà funzionando questo ve lo dico ragazzi quindi se riuscirete a seguire tutti i passi come l'ho fatti io cioè a livello del brati più lento del mondo perché l'ho fatti veramente lentamente i passaggi e... e vi dico anche una cosa ragazzi che il video è one take nel senso che sono entrato, ho registrato e ho portato sul canale nel senso che l'ho provato solo una volta e va benissimo questo ve lo posso garantire quindi non è un fake, tutti gli altri video che stanno in rete non sono fake e quindi mi raccomando approfittate di questo glitch, io l'ho fatto in pubblica però potete farlo anche in privata, fatelo in dove pare, fuori alla porta di casa nel giardino da vicina, andate in dove pare a farlo sto glitch però comunque sia è facile da fare e colgo anche l'occasione ragazzuoli per ricordarvi tutti quanti i link che trovate sotto a sta cazzo di descrizione che un giorno all'altro forse ve deciderete ad, ad aprirla perché comunque eh, la dovete aprire prima o poi sta cazzo di descrizione vi ricordo il contest dei 15.000 iscritti ragazzi in cui regalerò eh, delle cose ok non vi sto qui a spoilerare quello che regalo se volete sapere che cazzo regalo per il contest dei 15.000 andate Sotto il video, aprite il link del contest E vedete sto cazzo di video e vedete che ve regalo ragazzi, ok? Quindi, eh, una volta respawnati in sessione ragazzi Come avete potuto notare in alto a destra 750.000 rimborsati ragazzi Ma se non vi basta, perché magari non siete riusciti a vedere Perché c'è scritto, iscriviti al canale, resta aggiornato ve lo faccio vedere qui ragazzi, ve lo faccio vedere qui come vedete i soldi sono aumentati abbiamo fatto il glitch e siamo pronti per ripeterlo una cosa ragazzi, mettete il respawn in base operativa così risparmiate tutto il tempo, risparmiate perdite di tempo e cazzate varie per stare lì a andare detto questo ragazzi non ho veramente nient'altro da aggiungere anzi una cosa ce l'ho da aggiungere questa è la data in cui ho registrato il video, ragazzi. Data e ora in cui ho registrato il video. Siccome dall'alto dei miei 1000 mega, ci metterò un po' a caricare video. Press'a poco, un milione di anni, no, Non è vero, ci metterò un po'. Quindi eh, datemi una regolata e vedete voi. A questo punto, veramente l'unica cosa che vi posso dire: il glitch funziona, non rompete il cazzo. Imparate a fasticarsi i glitch. Un saluto a tutti. E al prossimo video ciao belli!